E bella raga, sapete qual è il trucco per prendere delle ottime decisioni mix? No, non è scegliere KRK e neanche seguire alla lettera i tutorial che vedete su internet prendendo i numerini nei plugin. Quella roba non funziona. Il trucco raga sta nel cronometro. Il miglior amico del fonico ho sempre detto non sono i numeri ma l'orecchio. Oggi invece vi dirò che è anche il peggior nemico. Sì, perché l'orecchio è una brutta abitudine. E a una ventina di minuti cos'è che fa l'orecchio? Si abitua a quello che sente e dice alla testa guarda, sto sentendo da un po' questo suono quindi è giusto che, che sia così, ok? Quindi sostanzialmente quando mixi da tipo 20 minuti una roba del genere quello che stai facendo diventa per te normale, giusto? Usate il cronometro ci serve per vedere quando passano i 20 minuti e fare delle pause. Ora, io questa è una cosa che ho sempre fatto con 40 minuti di lavoro, 10 di pausa. 40 di lavoro, 10 di pausa. E poi ho scoperto il metodo pomodoro. Il metodo pomodoro consiste nel attribuire al lavoro che stai facendo dei pomodori e ogni pomodoro vale la bellezza di mezz'ora. 25 minuti di lavoro 5 di pausa. Quindi, in questo caso, per fare un mix con un type beat di YouTube e tutte delle voci, io dovrò attribuire tre pomodori, perché all'incirca ci metto un'ora e mezzo. Andrò a mettere sul nostro cronometro 25 minuti, lo farò partire, lavoro, finiti 25 minuti, prendo una pausa, ok? Anche se sto facendo una cosa importante che ho bisogno di quel secondo in più, mi devo prendere una pausa, perché? Perché questo metodo ti porta a fare il tutto al poco prima dello scadere, sostanzialmente. È una tecnica che ho visto a Marco Lecchi, è un ragazzo che spiega come studiare meglio, e dice arrivati al ridosso degli esami l'apprendimento è maggiore perché sai che hai poco tempo e devi fare bene le cose, ok? Sostanzialmente io voglio sfruttare questa cosa qui, quindi fare tutto bene per rientrare nella tempistica e eh, gestirmi meglio anche il lavoro, sostanzialmente. Vedrò se funziona, se funziona vedrete questo video online, se non funziona questo video rimane nel Brucalifo Studio, perché io stronzate non ve le voglio dire. Il cronometro è impostato su 25 minuti, tappo e si lavora, ci vediamo nei 5 minuti di pausa. ho avuto dei problemini con il mix, quindi sto facendo un mastering, quindi invece che tre pomodori ne usiamo solamente due. Oggi siamo molto ortolani, che poi tra l'altro sto facendo un mastering molto figo. Vabbè, andiamo avanti. Ok, sono finiti i nostri primi 25 minuti. Mettiamo 5, adesso. E vai, si comincia con la pausa. Sono arrivato praticamente a, a dover alzare i volumi, quindi ho dato una mixata a quello che secondo me era un, un range di frequenze un po' fastidiose in questo master, ho, dato, ho regolato le dinamiche, la stereofonia, ho fatto anche tutti, tutte le pulizie dettagliate, Adesso stavo cercando di capire come dare sul volume, perché c'è una bella chitarra e non voglio andare troppo su. Credo di uscire intorno ai 9 lufs, più o meno. Non voglio arrivare al mio massimo di quando faccio trap, sostanzialmente. Quindi niente. Eh, mi ha dato un po' fastidio il fatto di dovermi fermare proprio mentre ero nella scelta del de, de, de, de limiting, ok? Però credo che sia importante prendere una pausa, parlare, sentri, sentire la mia voce che è diversa da, da un cantato, da un mix che sto facendo. Finiti i 5 minuti, riascolto il pezzo e credo di essere un pochino più lucido su quale scelta prendere. Quindi credo funzioni essenzialmente, devo constatare dopo finito il mastering com'è la, la faccenda. Mancano 3 minuti, intanto vi dico che se vi piace questo timer vi lascio in descrizione il link per acquistarlo tramite Amazon, proprio quello che, che ho preso io, e mi ci trovo super bene, strafigo. E niente, aspettiamo questi due minuti e poi si riparte. Mm -hmm. Ok, la nostra pausa è finita. Mettiamo altri 25 minuti. Credo di non utilizzarli perché comunque mi manca veramente poco. Però insomma, noi li, li diamo tutti e poi se avanza tempo me lo prendo per me. E ai fine dei secondi 25 minuti riascolto il master. Go. Effettivamente c'era una frequenzina un po' fastidiosa che prima non avevo sentito dopo la, la compressione e mi ha aiutato a prendermi quel tot di tempo di pausa secondo me. Mancano circa 20 minuti, userò il mio tempo per fare tutto il lato social, quindi scrivere al ragazzo che ho effettuato il master, chiedere il permesso per pubblicare qualche secondo nelle stories, dopodiché riascolto di nuovo, se mi piace stampo e consegno. Ok, momento social, finito. Riascoltiamo di nuovo e andiamo in stampa. Mi soddisfa. Mi soddisfa veramente tanto. Poi comunque si sì, era un pezzo già di base mixato bene, quindi sostanzialmente ho dovuto prendere meno decisioni. Perché appunto avevo da correggere meno. Siamo rientrati... Nei nostri 25 minuti, mancano addirittura altri 3 minuti, quindi siamo rientrati sostanzialmente nei nostri due pomodori. Consiglio questa tecnica, tantissimo, a chi soprattutto non riesce a prendere bene le decisioni. Arrivati ai 25 minuti ragazzi, fermatevi, non fate che... Vabbè faccio l'ultimo minuto, poi stacco... 25, suona? Ti fermi, ok? Se non sei ancora molto in grado di prendere decisioni, fallo, ti fermi. Ascolti musica su Spotify degli artisti che ti piacciono, e non magari artisti emergenti che magari non hanno un mix top al massimo. Ti metti sulla tua playlist di riferimento, finiti i 5 minuti di pausa, riparti e mixi che è una meraviglia. Ok? Quindi sostanzialmente lo consiglio, lo straconsiglio, ed oggi in poi inizierò a mixare così, oddio sembra un po' il vecchietto di Breaking Bad a questa maniera. Però insomma me lo vedrete usare spesso, ok? Se ti è piaciuto questo video iscriviti e allarga la community del Brucalifo Studio che siamo arrivati quasi a 10.000, ce lo meritiamo tutti quanti perché siamo una famigliola felice e pronti a aiutarsi l'un l'altro. Quindi se hai anche qualche amico che si interessa di mix e master che gli wow, gli piace questo mondo, mandali questo video e presentaci a lui. Ok, ci vediamo al prossimo video raga. Ciao, buon pomodoro.